Ah non lo so, forse no, eh, tuttavia non, non è solo un, una necessità quella di trovare la novità a tutti i costi, ma eh, ognuno esprime semplicemente se stesso la propria voce. Eh, questa domanda mi fa venire in mente eh, una frase che ho sentito dire da Ligeti in un'intervista a BBC Radio 3, che peraltro si può reperire su YouTube molto bella, molto interessante. A un certo punto lui dice che nella sua musica lui ha sempre tentato di bilanciare quello che lui chiamava il, il nonsense delle avanguardie e il nonsense eh, di recupero della tonalità e della modalità. Quindi riteneva queste due polarità eh, molto estreme e entrambe logore e senza senso e quindi tentava di trovare una via eh, intermedia, diciamo così. E Io sono d'accordo, cerco di fare qualcosa di simile nel mio piccolo senza volermi certamente paragonare a, a un genio del genere che, che però ci può mostrare una via fruttuosa e io sono eh, assolutamente convinto che quella via eh, dove c'è un bilanciamento tra passato e avanguardia, tra fruibilità e complessità, sia vincente, funzioni. Naturalmente penso che ignorare totalmente il passato, come alcune avanguardie sembrano aver fatto, mi pare un po' supponente, anche un poco naif. La, la, la tradizione è, è la nostra anima, dobbiamo preservarla, dobbiamo costruire eh, su, su di essa, insomma, eh, ignorarla non ha senso per me, eh, anche perché il rischio è quello di passare da una moda a un'altra e queste mode generalmente si alternano per eccessi, eh, prima c'è so, lo strutturalismo eh, di Darmstadt che controlla ogni parametro musicale e non lascia assolutamente nulla alla decisione eh, spontanea, intuitiva del compositore, e d'altro canto poi nasce la moda opposta di Cage che ti propone eh, un'estetica basata sul caso e sull'alea, sui principi aleatori dello scrivere musica. E queste due polarità, se prese in maniera estrema, ognuna nel suo estremo, direi che eh, si equivalgono da un punto di vista eh, percettivo, come dire Mh, totale controllo, nessun controllo <musica> Sì, direi di sì, le avanguardie hanno senza dubbio allontanato il pubblico eh, con i loro estremismi e diciamo che non so nemmeno se un pubblico per la musica contemporanea, nuova, che scriviamo adesso esista realmente ancora forse c'è un totale disinteresse da parte di, di, della maggior parte delle persone e questo mi addolora tantissimo perché. Così come ci sono stati grandi compositori, ancora ce ne sono, eh, e bisogna cercare di, di, di fare qualcosa, naturalmente bisogna tornare a, a, a, a rinsaldare un rapporto con un pubblico che non ha più tanta voglia di ascoltarci, e, e dico io, anche ha ragione, anche ha ragione. Eh, ritornare a una musica che abbia a cuore la percezione, non solo il calcolo, ma anche proprio la percezione eh, sonora di un, di un evento, eh, l'espressività e la bellezza anche. Eh, bisogna trovare anche una, un nuovo modo di, di fare una sintesi tra il, gli esperimenti più recenti e anche eh, il linguaggio del passato, sia recente che remoto, insomma. Ci va questo bilanciamento, diciamo. trova la propria maniera, Corgi trapiantava musica del passato nelle sue composizioni con delle citazioni, eh, alle volte Berio anche lavorava con elementi del passato, Schmitt che si confrontava in modo polistilistico col passato. Eh, però eh, direi che per me è fondamentale l'armonia, l'armonia come eh, campo non solo di indagine, ma un campo in cui io possa al suo interno realizzare situazioni armoniche più antiche o più recenti, tuttavia mantenendo un'unità di fondo. Ecco per me la concinnitas di Alberto Colla, che è stato il mio insegnante, è il sistema armonico più eh, interessante ed evoluto che io personalmente conosca per la realizzazione di questa sintesi in pratica proprio la possibilità di unire insieme simmetrie armoniche naturali eh, armonie che ricordano la tonalità o la modalità eh, tecniche recenti come lo spettralismo lo, lo strutturalismo tante altre cose che possono essere utilizzate all'interno del sistema che per, peraltro non è assolutamente vincolante dal punto di vista stilistico eh, è assolutamente un sistema soltanto che ci dà questa possibilità eh, sintatticamente corretta di, di, di avere questa miriade di colori armonici di varie epoche e di varie situazioni eh, in un tutto però che è coerente, è un tutto che è tenuto insieme dalle armoniche naturali, che sono la base di questo sistema, e eh, le simmetrie armoniche che sono nate a seguito del frequente utilizzo del sistema eh, temperato, dell'ottava divisa in 12 parti uguali. Ehm, è un sistema, la Concinitas, che permette anche l'utilizzo di microtoni e di intonazioni naturali e di gestirle anche al meglio. Io ho avuto una fase, almeno dal 2017 in poi, in cui eh, i microtoni e le intonazioni naturali sono diventati assolutamente rilevanti e importanti nella mia musica e quindi questo sistema è stato ottimo per, per la realizzazione di quel tipo di, di idee ma ripeto, è un sistema che si adatta perfettamente eh, all'estetica di ogni compositore e basta appunto saperlo usare per chi fosse interessato ho anche realizzato dei video su YouTube in cui discuto con alcuni amici e allievi di, del maestro eh, questo tipo di sistema e come si possa comporre con esso